Ah, ciao a tutti, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio tornare sul capitolo eh, tecnica, diciamo mano sinistra, ma in questo caso eh, è uno studio che vale per per molte cose, dalla teoria, a, appunto, all'estensione della mano sinistra, alla velocità della mano destra, salti e quant'altro. Quindi, esercizio veramente ottimo e completo. L'esercizio l'ho <coughs> diciamo rubato al mio mito a Giacomo, che eh, nel video didattico in Modern Electric base, che non ha visto, è un po' come quei film eh, storici, cult, <ride> guardatelo perché occupratelo. Tra <coughs> l'altro hanno fatto una versione eh, doppiata in italiano, quindi ancora più, per chi non mastica bene l'inglese in come me, è ancora più eh, capibile. Eh, in a un certo punto eh, fa appunto questo esercizio dove No, esattamente non mi ricordo se lo fa proprio nei minimi dettagli, come ve lo propongo io, ma il senso più o meno è questo. Allora, lui alterna un accordo minore undicesima, ovvero eh, partendo da Sol minore, quindi, sarebbe un Sol minore, settima, si bemolle, De, Fa e le, le estensioni fino all'undicesima, quindi la nona maggiore, La e l'undicesima giusta, Sol e Do, scusate. Questo per quanto riguarda il minore, quindi quando torna indietro, siamo un Do qui, Do, Fa, così mi sembra che ci metta una, una seconda maggiore. Quindi parte così, e sale di un semitono e fa un accordo maggiore, questa volta è sempre fino all'undicesima. Ma con l'undicesima aumentata, quindi sarebbe La bemolle, Do, Mi bemolle, Sol, quindi peggio settima maggiore, normale, quindi, eh, nona maggiore, quindi il Si bemolle, questo eh, allunga allargamento, allungamento, chiamiamolo un po' come volete, fino al Re naturale che è l'undicesima appunto aumentata di La bemolle e torna indietro ancora una volta le stesse note con la seconda maggiore, quindi Si bemolle La bemolle quindi lentamente sempre sarebbe... riparte col minore, quindi siamo in La minore undicesima, quindi La Do, Mi, Sol, poi la nona, Si, l'undicesima giusta, Re, di nuovo maggiore col Si bemolle, Si bemolle, Re, Fa, La, settima maggiore, Do naturale, che la che non diesis. Sì. Ora eh, io vi faccio vedere l'esercizio, eh, ripeto più o meno come, come lo esegue lui nel video, ci sono <coughs> come sempre moltissime varianti, si può ad esempio invece di di scambiare l'accordo minore, l'accordo maggiore, Un'idea potrebbe essere farli tutti minori. Eccetera, eccetera. Oppure tutti maggiori. E così via. Oppure cambiare anche proprio la qualità dell'accordo, farli... Uh, maggiori settima minore e arrivare all'undicesima o l'undicesima aumentata quindi in sol, sol Si, Re, Fa un Sol settima Insomma, si può fare in mille modi, non a bemolle, la bemolle. Insomma, anche qui sbizzarritevi ad inventarli e pure farli invece che ascendenti, cioè ascendenti in senso, so, la bemolle, la, partire dall'alto. Oppure invece che per semitono, per tono, eh, come sempre fate inventarli. E ritmicamente, ecco qui, ora è un po' che non lo guardo, mi sembra che lo faccia in sestine. Attenzione che la sestina non sono due terzine. Eh, ma la sestina è una cosa e due terzine sono un'altra cambiano l'accenti comunque più o meno ora non voglio entrare in questo argomento dovrebbe essere una cosa del genere mi sembra, io ve lo propongo così poi magari andate a rivedere appunto come lo esegue lui e adesso ve lo faccio tutto e poi ci vediamo al prossimo video.